Gli acquisti ricorrenti sono una preoccupazione, rendili facili e veloci con il nostro shop online. Vi mostro come ottimizzare il processo di acquisto ciclico del materiale monouso del vostro studio. Insieme possiamo definire una pianificazione strategica per automatizzare la vostra fornitura a prezzi convenienti e fissi e con la miglior condizione d'acquisto. Qui trovate una vasta selezione di articoli suddivisi per categorie. 20.000 di questi sono disponibili in pronta consegna ed altre 40.000 referenze sono ordinabili e le riceverete in circa 20 giorni lavorativi. Per registrarsi basta selezionare Login, Registrati ed inserire tutti i dati richiesti. Successivamente riceverete una mail con le credenziali di accesso e potrete iniziare a fare i vostri acquisti. I nuovi clienti che effettueranno la registrazione avranno diritto ad un immediato 10% di sconto su tutta la selezione di articoli. Inoltre, a quelli che verranno acquistati con una certa ciclicità, andremo ad applicare una scontistica maggiore per ogni cliente, creando così un listino personalizzato. Come detto all'inizio, questi sconti saranno creati ad hoc in base alle vostre esigenze e vi permetteranno di mantenere sempre la stessa percentuale di sconto, nonostante variazioni di prezzo. Ma ora vediamo nella pratica come effettuare un ordine. Basta scegliere la categoria interessata oppure digitare direttamente nella barra di ricerca la descrizione dell'articolo e iniziare a riempire il vostro carrello. Prima di spostarvi da una categoria all'altra ricordatevi di cliccare l'icona carrello di fianco all'articolo per aggiornarlo. Quando avete inserito nel carrello tutti gli articoli desiderati basterà procedere con l'acquisto, inserire l'indirizzo di consegna, le modalità di pagamento e procedere di nuovo. Riceverete il vostro ordine in due spedizioni, la prima dopo 24-48 ore e la seconda per gli articoli su ordinazione dopo 20 giorni. A questo punto sarà necessario accettare le condizioni di vendita e completare l'acquisto riceverete tramite mail la conferma del vostro ordine. Ovviamente siamo sempre disponibili per un supporto in diretta oppure per chiarirvi eventuali dubbi durante le varie fasi elencate precedentemente.